ciao mi chiamo carlo sono un insegnante di basso elettrico di cuneo in questo video andiamo ad imparare a ricavarci le note del basso sulla tastiera. Questo perché? Perché è importantissimo. Cerchiamo di staccarci da queste tab in cui pensiamo solo al numero. Noi dobbiamo pensare alla nota perché poi se cambiano gli accordi, noi se sappiamo le note del basso, riusciamo eh, a, a cambiare e trovarcele facilmente. Ok? Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo appoggiarci a una cosa, io quando gli insegno mi appoggio sempre alla tastiera del pianoforte okay? tutti conosciamo le note do, re, mi, fa, sol, la, si, do i tasti bianchi Va bene? da questi tasti bianchi noi ogni tanto tra uno e l'altro ad esempio tra do e re abbiamo un tastino nero quasi sempre abbiamo un tastino nero in mezzo questo vuol dire che tra queste due note abbiamo un tasto che non suoniamo quindi se noi abbiamo il do al tasto 3 nella corda di La, ad esempio. Vogliamo andare a Re, vediamo che abbiamo il tastino nero, quindi il Do è il tasto 3, il tastino nero sarà il tasto 4 e il Re sarà il tasto 5, quindi la distanza si dice di un tono. Okay? Questo tastino nero andremo poi in un secondo momento a dargli un nome. Chiaramente potrà essere o un Do un po' più alto, quindi Do diesis, oppure un Re un po' più basso, quindi Re bemolle. Eh, dipende armonicamente. Quindi... Adesso non preoccupiamoci, se noi conosciamo le note sulla tastiera, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, poi quelle in mezzo ce le andiamo a ricavare, eh, dimezzando praticamente il nostro lavoro di memorizzazione. Eh, secondo me è abbastanza inutile pensare a, a studiare le note pensando mm, sol, sol mm, diesis, mm, la, mm, la diesis, si, mm, do, do mm, diesis, re, scala cromatica per intenderci, eh, perché faremo solo un gran casino e non riusciamo a memorizzare o meno diventa solo una cosa di memoria mentre invece anche visivamente secondo me è più importante pensare Sol, La, Si, Do poi la nota tra La e il Si andrò a, a vederla e dargli un nome in un secondo momento Ok? quindi si parte dalle corde a vuoto che quando accordiamo lo strumento E, A, D, G abbiamo le uniche note che teoricamente conosciamo sono queste corde a vuoto quindi Mi, La, Re e Sol, ok? Partiamo ad esempio dal La. Noi abbiamo l'A, teniamoci, stampiamo il pianoforte, le note e teniamocelo davanti sul comodino quando studiamo. Abbiamo l'A che è 0. corda vuoto. Quindi dobbiamo andare al Si. Tra l'A e il Si c'è il tastino nero? Si. Quindi saltiamo una nota, un tasto, andiamo al tasto 2 e qui c'è il si tra il si e il do c'è il tastino nero no quindi questi si e do sono attaccati si e do diciamo quando studiamo quando ripassiamo sempre le note la la si tono quindi due tasti tastino nero c'è si do non c'è tastino nero semitono si do se riusciamo ehm, cerchiamo anche il passo migliore sarebbe anche quello di cantarcia si Do. Dal Do al Re c'è il tastino nero, quindi abbiamo di nuovo due tasti. Re Mi, due tasti, quindi siamo al tasto 7 della corda di La. Mi Fa, di nuovo, due note attaccate, quindi il Fa sarà attaccato al, al Mi. Fa Sol, due tasti. Sol La, due tasti. E qua arriviamo al... Alla in un punto importante del basso cioè il tasto 12 il tasto 12 è quello che va a ripetere la mia corda vuoto quindi se io parto da la e la 0 devo arrivare al tasto 12 che la nota sia di nuovo la ok questa qua è la eh, all'ottava superiore da qui il basso si ripete è più stretto <ride> però le note sono le stesse fate aiutare anche dai pallini sulla tastiera anche questo occhio Mano, eh, sono tutte cose che aiutano a memorizzare in fretta eh, queste note poi se tu lo fai su una corda in realtà questa cosa qua ti serve anche sulle altre corde perché è vero che qua io ho do e re però se sto studiando un'altra corda e sono a questo do ad esempio il passaggio do re avrà la stessa distanza dal do al re eh, perché c è, c è, sono le stesse due note quindi l'intervallo è lo stesso quindi io studiandolo su una corda in realtà quando arrivo su un'altra corda e trovo la stessa nota poi da lì in poi ho le stesse distanze e io me le ricavo pian pianino su un momento okay? eh, fallo su tutte le corde e fallo andate e ritorno attenzione che il ritorno è un po più difficile perché tornare indietro oh, ho sempre visto che è un pochettino più complesso ti assicuro che nel giro di un paio di settimane o anche meno eh, riuscirai veramente ad avere le note molto più chiare sul, sul basso e potrai andarte a ricavare suonando così delle, delle canzoni semplici o andandoti a trovare gli accordi con scritto il siglato altra cosa importantissima sarà poi leggere il siglato, interpretarlo bene e andarci a cercare le note sulla tastiera per suonare il siglato delle canzoni ma questo sarà oggetto di un altro video grazie per aver passato questi minuti con me spero di esserti stato utile e ci vediamo al prossimo, al prossimo video ciao